Buonasera a tutti i cittadini di Cori e benvenuti al primo cittadino di Cori, il sindaco Mauro De Lillis, alle dottoresse ehm, eh, di famiglia eh, Elvira Bianchi e Lina Corbi e eh, a Paolo Placidi eh, che è eh, responsabile di, del servizio SISP nell'ASL RM6. Eh, spendo velocemente eh, due parole eh, per questa iniziativa denominata Speciale Covid, eh, voluto dal eh, Comitato Civico di Cori e dall'Associazione di Promozione Sociale eh, Poligonal eh, per eh, fare eh, informazione di servizio a tutti i cittadini del nostro comune ehm, sulla situazione covid e soprattutto uh, sui servizi che ci sono a disposizione e sulle cautele preventive eh, rispetto alla diffusione eh, di questa pandemia. Eh, quindi eh, passerei eh, immediatamente eh, la parola al eh, sindaco perché eh, ci illustri eh, un po' lo stato attuale e ehm, della situazione in termini: eh, di Al Ma... tutto, malissimo. allora ehm, il sindaco ci dovrebbe illustrare lo stato attuale. Sì, informarci su questa nuova iniziativa relativa che è collocato uh, nel eh, eh, presso l'ospedale di comunità di cose so che okay. Via... <susurra> non <susurra> vedere <susurra> bello di la diretta ridiamo ridiamo la parola al sindaco mauro De dell'isis eh, mauro ci senti sì sì forte e chiaro adesso sì, sì. Allora, allora. ok Abbiamo avuto qualche defaianza, quindi insomma ripetiamo eh, i saluti di Rito e la motivazione per cui facciamo questa iniziativa di servizio sui temi eh, del Covid. Eh, diamo subito la parola al sindaco, per, per, Mauro Delidis, perché ci possa illustrare lo stato attuale della, eh, del numero, insomma, della consistenza dei casi che sono sul nostro territorio e eh, poi di questa bella iniziativa del drive-in presso l'ospedale di comunità. Ok. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti i cittadini innanzitutto che ci stanno eh, ascoltando e a loro va il nostro principale saluto. E, eh, ringrazio tutte le persone che intervengono eh, in questa iniziativa e in primis voglio ringraziare il Comitato Civico, Antonella, Angelo che si sono adoperati per organizzarla. E, la situazione qual è? La situazione di Cori è una situazione eh, diciamo, eh, da, da, da, da controllare con molta, con molta attenzione. Dico questo perché ad oggi, dall'inizio della pandemia, eh, dal, dai dati ufficiali forniti dalla ASL, si registrano 326 casi positivi all'interno dei quali eh, ci sono tutti i vari cluster, da quelli familiari all'RSA, a tutto ciò che è stato registrato eh, dall'ASL sul nostro territorio. Eh, numeri, numeri importanti eh, che debbono essere assolutamente tenuti sotto controllo. È pur vero che dall'inizio da, dall della pandemia ad oggi si registrano anche 206 persone guarite. Quindi questo significa che ad oggi, attualmente, eh, sul nostro territorio risultano 110 eh, casi positivi, eh, all'interno dei quali, ripeto, anche, ci sono anche le persone eh, legate al, al cluster della, della RSA. E, e i vari cluster familiari noti, noti a, a tutti noi, noti alle istituzioni eh, sanitarie. La maggior parte di queste persone si trovano in isolamento domiciliare, asintomatiche, pochissime di loro oh, sono ricoverate in ospedale. Tuttavia, questo oh, ci deve portare eh, tutti quanti a... a alla massima prudenza nei nostri comportamenti. Perché come, come ente locale, il ruolo dell'ente locale all'interno di questa pandemia è proprio questo, cioè cercare di eh, frenare eh, l'avanzamento del virus sul territorio e quindi ehm, non mandare, diciamo se vogliamo utilizzare parole molto, molto semplici, eh, non mandare ecco, eh, le persone all'ospedale perché dopodiché lì entra in campo la medicina, entra in campo i medici, entra in campo appunto direttamente le istituzioni sanitarie. Quindi il ruolo dell'amministrazione eh, dell'amministrazione locale, quindi di un'amministrazione comunale è proprio questo, cioè quello di rendere sempre alta l'attenzione affinché le persone siano molto attente ai propri comportamenti che eh, limitino eh, il più possibile forme di eh, assembramento, perché sono la principale, eh, la principale strada di, di, di, di, diffusione, di diffusione del, eh, del virus. Ehm, credo che eh, dall'inizio della pandemia ad oggi eh, l'amministrazione comunale su questo versante abbia fatto molto e lo ha fatto con tutti i mezzi a disposizione. E dai social e a comunicati stampa, ma anche parlando direttamente con le persone, anche singolarmente. Cioè, credo che una delle principali eh, caratteristiche di questa amministrazione, ma credo anche eh, di tutte le eh, amministrazioni comunali di piccoli centri, è anche quello di avere un contatto diretto con le persone, e noi quotidianamente abbiamo un contatto diretto con le persone e quotidianamente cerchiamo di far capire loro di, di evitare il più possibile ecco forme di assembramento anche le anche, le, le, le, anche le, le, le, le semplici visite ai propri familiari possono essere rischiose per un eventuale un eventuale contagio e, come come anticipava anche e Antonella prima, ehm, il comune di Cori si è eh, adoperato sin, sin dall'inizio a, a, a utilizzare ehm, questa forma di, di, ehm, di test della propria popolazione attraverso la collaborazione con i medici di base, eh, attraverso innanzitutto l'individuazione di un luogo dove poter fare... Eh, i tamponi rapidi ai propri cittadini e, e quindi organizzare con i medici di base questo importante servizio della uh, comunità. E, come luogo abbiamo individuato di concerto con e l'ospedale di comunità e adesso è più di qualche giorno che sono iniziati questi test presso l'ospedale di comunità e Quindi un ringraziamento, oltre alla ASL di aver autorizzato questa struttura per l'esercizio di questa attività, ma anche e soprattutto ai medici di base, che sono loro le persone in prima, in prima linea, a effettuare, ad effettuare questi test. E il comune di Cori, se non, se non erro, credo che sia stato il primo comune della provincia di Latina a mettere in campo questo, questo, questo servizio. E questo ci, ci rende eh, orgogliosi del lavoro svolto come, come, come comunità e, e assolutamente va anche promosso presso la nostra comunità. Noi lo stiamo facendo ma è chiaro che se non è soltanto l'amministrazione comunale ma anche la società civile come appunto il Comitato Civico ad aiutarci a promuovere questa forma di, di, di servizio credo che... Eh, credo che sia assolutamente eh, positiva, po positiva questa iniziativa. Accanto al servizio fatto eh, dai medici, da medici di base bisogna aggiungere anche le nostre eh, farmacie, le tre farmacie di Cori di Giulianello anch'esse esercitano questa tipologia di, eh, di, eh, di servizio, quindi eh, quindi è, è, un, è una comunità dove eh, eh, l'attività di, di controllo è presente e questo ci aiuterà sicuramente ad individuare eh, quelle persone positive, asintomatiche e eh, metterle in quarantena perché è questo il nostro principale obiettivo e lavoro che, che, che, che, che, che, che, che dobbiamo fare tutti ovviamente lavorando di squadra e tutti insieme. E, e, e, su questo, e su questo credo che e, la, la parola vada data immediatamente alle persone che operano eh, su questo settore, ai medici di base, oggi vedo eh, due medici che si sono veramente eh, spesi molto per, per, questo, per questo servizio e che voglio ringraziare a cui passo la parola per entrare più, più nel dettaglio del servizio. Allora, grazie intanto Sindaco per l'introduzione, magari poi eh, più in là eh, ti restituiamo la, la parola. Eh, intanto appunto oh, preghiamo le dottoresse Lina e Corbi e Vira Bianchi di aprire il loro, il loro microfono eh, e appunto chiediamo loro in qualità di eh, Vira Bianchi di, di responsabile proprio di questo Uh, nuovo servizio che si è attivato uh, la settimana scorsa che è appunto il drive-in uh, Covid presso l'ospedale di comunità di Cori e uh, l'inacordi che anch'essa rappresentano uh, insieme tutti i medici di medicina generale che si sono messi a disposizione della comunità uh, per dare questo importante servizio uh, di tracciamento rispetto uh, appunto uh, ai casi eh, ai possibili casi di eh, pandemia Covid e allora insomma la, la prima do domanda eh, che, che ci viene da fare è ehm, ecco, come popolazione abbiamo l'esigenza di capire bene che cos'è questo servizio eh, che è presso l'ospedale di comunità e ehm, appunto uh, come ci si arriva, qual è eh, l'ITER eh, che intraprende un cittadino uh, che abbia uh, sintomi che possano essere riferiti al Covid, che possa arrivare a questo drive-in. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie insomma, per l'opportunità, anche perché è un mezzo di comunicazione che ci viene offerto e in particolare grazie anche al sindaco che eh, si è adoperato tanto in questo periodo ci ha sempre supportati allora ehm, la medicina generale diciamo che è da sempre dall'inizio della pandemia attiva e eh, coinvolta dal punto di vista sia clinico che epidemiologico ma nell'ultimo periodo anche l'accordo collettivo nazionale quindi le direttive diciamo, sia nazionali che regionali ci hanno resi ancora di più partecipi e ci hanno posto, diciamo, in stretto accordo poi con il servizio di epidemiologia, eh, offrendoci anche la possibilità, diciamo, di eh, diventare proprio parte attiva, eh, data proprio l'esigenza, vista eh, l'importanza e anche l'evoluzione eh, rapida del, eh, della pandemia, eh, è stato necessario metterci in campo, quindi con l'opportunità di iniziare a testare eh, i pazienti. Quindi in realtà non è che eh, è, un servizio, è un servizio particolare che eh, ci consente eh, sia diciamo, dal punto di vista clinico rintracciare eventuali soggetti covid positivi e sia dal punto di vista epidemiologico per limitare al massimo i contagi e quindi eh, il drive-in non è aperto a chiunque. Eh, non è che ogni libero cittadino eh, decide di eh, sottoporsi ad un test rapido perché questi facciamo noi test rapidi ed ha libero accesso al drive-in. È sempre attraverso l'interfaccia della medicina generale, quindi del medico di famiglia che è possibile accedere qualora o si rientra in un percorso eh, di quarantena, di isolamento fiduciario quindi significa che si è stata a contatto con soggetti positivi oppure se dal punto di vista clinico magari eh, si hanno avuto dei sintomi lievi perché la sintomatologia più grave, più eclatante comunque va gestita in altri campi. E, e quindi attraverso una piattaforma, attraverso sempre eh, diciamo eh, l'ok, okay, eh, il medico di famiglia decide se è appropriato fare il tampone e lo inserisce nel percorso. Tutti i medici hanno necessariamente aderito all'iniziativa di fare i tamponi, ma non tutti saranno, diciamo, presenti a testare i pazienti, perché c'è so, la possibilità di chiedere gli esoneri e comunque i, i, i colleghi che non faranno i tamponi verranno sostituiti e si affideranno poi a noi che siamo lì eh, operativi. Eh, c'è la possibilità, diciamo, di eh, utilizzare eh, tre giornate a settimana, durante le quali ci alterniamo a coppia e facciamo circa due ore, due ore e mezzo di, eh, eh, di tamponi, in base poi alla disponibilità eh, dei posti. Ci, viene, ci vengono offerti eh, i tamponi rapidi dall'azienda, ne abbiamo a disposizione 20 ogni due settimane. Quindi, in base diciamo alla disponibilità e in base alla necessità di testare i pazienti, eh, ci alterniamo. C'è diciamo, l'accesso diretto nel, qualora poi eh, test, eh, testiamo un positivo, quindi mandiamo direttamente poi il paziente ad effettuare il molecolare o tramite ricetta dematerializzata se è possibile, previa prenotazione, oppure direttamente con l'esito eh, cartaceo in mano. Viene direttamente accettato al, drive al primo drive-in disponibile. Già eh, abbiamo testato eh, circa una ventina di, di pazienti eh, con eh, purtroppo eh, anche casi di positivi, quindi eh, piccoli cluster familiari. È un servizio importante. Chiaramente eh, anche eh, diciamo, il, i pazienti che si sono recati al drive-in sono rimasti molto contenti della possibilità di sfruttare quindi, eh, questo servizio vicino casa e anche vedere diciamo, attivo eh, l'ospedale. Quindi ribadiamo eh, l'importanza che ogni cittadino, il proprio referente per qualsiasi problema eh, che eh, gli possa sembrare attinente al covid, ma comunque come per qualsiasi problema sanitario, il proprio referente è il proprio medico di base. Eh, quindi il proprio medico di base lo guiderà diciamo, quasi per mano, anche se non potrà toccarlo, <ride> eh, però lo guiderà uh, uh, verso i servizi che ehm, appunto appureranno qual è la sua uh, situazione dal punto, vista, uh, dal punto di vista clinico. Quindi ehm, eh, lo ribadiamo, ogni cittadino uh, sa che c'è un drive-in a Cori. Eh, sa che questo è gestito dai medici di medicina generale, tutti i medici di medicina generale del comune di Cori, quindi sia, Cori, sia di Cori che di Giulianello, e, e, e questi medici sono a disposizione tre giorni a settimana, ma la disposizione è, come dire, autoimposta da loro medici perché in quei tre giorni avranno già prenotato delle persone che per la sintomatologia deb debbono essere passate diciamo tramite questo, eh, questo screening diciamo che quasi ci apriamo eh, a, a uno screening eh, di massa potremmo dire avendo creato questa questa postazione sul sul comune eh, sull'ospedale di comunità di Cori e quindi all'interno della, eh, della nostra comunità. Questa eh, co credo co come cittadini dovremmo tutti quanti prenderla come una bella eh, notizia positiva eh, nell'ambito di, di questo disastro che ci è capitato nel corso eh, di, di quest'anno. Anche perché eh, diciamo, la dimensione di, di comunità ci permette anche di eh, in qualche modo affidarci al medico che conosciamo quotidianamente e, ehm, e, e che ci segue. E, magari eh, per, ehm, diciamo, per, per tante persone è, è importante anche capire ehm, nel caso sia il sospetto di essere positivo e po o, o eh, successivamente si viene confermati. Eh, positivi, ehm, quali sono i comportamenti da adottare, che cosa significa eh, per esempio isol isolamento fiduciario e quarantena e quando queste situazioni scattano e quali sono i comportamenti che ci si deve attenere in maniera responsabile eh, soprattutto per eh, non contagiare gli altri ma in primo luogo i propri cari perché eh, mi sembra di, di, di capire che ormai eh, la situazione del contagio oh, prolifera facilmente o nei rapporti familiari o in stretti rapporti amicali quindi le, le, quel, quello, quello che chiedo alle dottoresse è di specificare meglio oh, co, in cosa consiste l'isolamento fiduciario e eh, la quarantena allora l'isolamento eh, fiduciario è, è una misura che eh, si mette in atto nel momento in cui eh, la persona viene individuata diagnosticata come positiva al tampone molecolare perché è il tampone molecolare che fa fare la diagnosi eh, certa di eh, covid e non eh, il test rapido il test rapido è solamente una misura di screening quindi potremmo dire, scusami, Elvira, Potremmo dire che il tampone molecolare è, è diciamo, lo screening di secondo livello. No, è diagnosi proprio. È okay. di un secondo livello, ma è, è, è la diagnosi vera. È quella dalla quale parte poi eh, l'isolamento fiduciario e parte anche la quarantena per eh, i contatti. Quindi, isolamento fiduciario. È una misura nella quale la persona interessata deve allontanarsi dal proprio nucleo familiare o in un'abitazione completamente autonoma o se bisogna condividere lo stesso appartamento almeno in un eh, avere a disposizione una stanza e possibilmente anche un bagno da utilizzare individualmente eh, eh, L'uso deve essere arieggiato quindi durante la giornata possibilmente più volte e più volte comunque sanificato e la sanificazione sappiamo che avviene con delle soluzioni idroalcoliche o con eh, eh, la cosiddetta varecchina insomma okay? e chiaramente anche l'alimentazione, il pranzo, la, la cena della persona va fatta eh, isolatamente separatamente dal resto del nucleo familiare e eh, i rifiuti della persona debbono essere raccolti dalla persona all'interno della propria stanza all'interno di due sacchi eh, che poi vanno eh, a loro volta eh, a confluire all'interno dei rifiuti speciali che le, che viene eh, rifiuti speciali che vengono distribuiti dal servizio ad ogni famiglia dove si trova un soggetto eh, Il eh, gialli ecco ok e che altro dire eh, eh, allora la quarantena. la quarantena la quarantena vale invece per le persone che sono state a contatto con un positivo e contatto deve essere eh, un contatto stretto per contatto stretto definiamo il rapporto con una persona a meno di un metro senza mascherina eh, oppure eh, ad esempio condividere un pranzo, una cena perché generalmente eh, bar, ristoranti, comunque la convivialità è il maggiore veicolo eh, di trasmissione del virus quindi eh, in un certo senso eh, questi sono gli ambienti tra virgolette privilegiati durante la quarantena la, eh, la persona può restare nella propria abitazione ma non ricevere altre persone al di fuori eh, né chiaramente muoversi eh, dalla propria abitazione almeno che non vi siano solamente dei eh, problemi sanitari eh, improrogabili praticamente delle, delle urgenze. Quindi magari una persona che ha ulteriori patologie oltre purtroppo uh, alla, alla, alla situazione di, di... questo sulla chat come si è sparito Antonella. e quindi? ma se può mettere sulla chat? hai sbagliato l'ha sì. messo è sparito tutto <ride> Thank you. Possiamo riprendere? Sì, perdonate un attimo, ma. Il microfono, sì. non ci siamo, eh, non riesco a avere la voce, eh, non so perché. Piccolo problema tecnico, torniamo tra pochissimo. Microfono, mi, mi sentite, mi vedete? Adesso sì. Sì. scarica Chrome oh, ok, allora io parlo, non è, non ha importanza che voi mi, eh... mi vediate eravamo rimasti al tema della, eh, della quarantena eh, una, una domanda eh, che farei eh, sul, sulla quarantena anche con per quanti giorni consideriamo che sia necessaria eh, che, o ad oggi, quanti, quanti sono i giorni di, di quarantena? Allora, I giorni di quarantena sono 10 con un tampone fatto in decima giornata, altrimenti sono eh, 14. E devo dire una cosa, è importante il momento in cui viene fatto il test rapido, eh, è un problema questo, cioè le persone quando sanno di essere un contatto spesso ricorrono al fai da te, ma un tampone non si può fare in qualunque momento. Se so di essere un contatto e ho paura, e ci sta anche questo, è comprensibile. E correre a fare un test rapido in un momento eh, in, inopportuno, cioè troppo presto, mi fa illudere di essere un negativo e spesso eh, mi, mi, eh, mi fa sottrarre anche magari ad una vigilanza da parte del eh, proprio medico e quindi eh, pensando di essere negativo eh, praticamente non, mi sottrago alla quarantena eh, a Cori, tutto sommato possiamo dire che ci conosciamo molto per cui capita molto raramente questo però si verificano situazioni di questo genere. Un contatto che non rispetta la quarantena, qualora si positivizzi durante i 14 giorni, diventa un pericolo per la collettività. Quindi il rispetto della quarantena è una forma di rispetto verso se stessi, verso la propria famiglia e verso la collettività stessa. Teniamo anche conto che, viene segnalata certo. anche a livello del SISP per cui la violazione di quarantena come la violazione dell'isolamento è, è, è, è un reato se, se vogliamo dire cioè, il, il discorso della quarantena non va visto solo come eh, un momento Inutile sembra quasi da eh, rispettare, è importante per la collettività. È uno dei modi per poter arginare l'epidemia. Perché, in una fase come questa, dove siamo tutti potenziali positivi, eh, rispettare la quarantena e testare le persone prima che, che escano dalla quarantena diventa importante. Anche se la quarantena fin può finire a 14 giorni senza isolamento. L'atteggiamento generale nostro, ma dell'ASL, è quello di anche in quattordicesima giornata le persone vanno liberate con un tampone, non mandarle in giro senza il tampone eh, e comunque non prima della decima giornata. Che perché? Perché questo è l'atto Perché solamente il tampone il che il paziente... È e se il paziente eh? si... È l'arco di tempo durante il quale si può eh, manifestare la positività della persona, sia con sintomi o senza sintomi, non è detto che poi debba diventare necessariamente sintomatica, e quindi è una misura di prevenzione. E altre forme diverse sono un po' eh, l'isolamento fiduciario, è quell'arco di tempo, spesso molto breve, dal momento in cui la persona ha eh, un sospetto positivo in attesa di eh, conferma del molecolare si cominciano a individuare eh, degli eventuali contatti noi cerchiamo di bloccarli subito far sì che le persone non cominciano non continuino a girare ok e fino a che non arriva l'esito le, del molecolare che fa eh, e dà la diagnosi certa anche qui spesso si ha difficoltà a capire che è importante che se sono stato a contatto con un potenziale positivo, che è il caso che in tutto quanto tempo io limiti i miei spostamenti, ok? E poi abbiamo la sorveglianza sanitaria, che è semplicemente quella eh, il sanitario, sia esso medico, infermiere, cioè tutti coloro che eh, operano nell'ambito sanitario, eh, la loro quarantena viene svolta mantenendo l'attività lavorativa. Eh, quindi si può fare lavoro e casa, non si può andare a fare la spesa, non si possono andare a fare altre commissioni. Ma lavoro e casa sono eh, è, è il nostro eh, dovere. È, è un Diverso okay. una persona se il sanitario. È positivo, allora in quel caso si rientra nella malattia e quindi è d'obbligo di isolamento anche per il. Per il non so, vediamo se vogliamo mettere a punto qualche altra cosa. Un'altra cosa è l'importanza delle del, due app, Immuni e Lazio COVID. Sono praticamente eh, due applicazioni che nel momento in cui e, diciamo si entra nelle procedure, quindi quarantena oppure eh, positività, bisogna eh, scaricarsele. L'app Lazio Covid si trova sul, sul sito Salute Lazio e permette praticamente una piattaforma che permette di eh, monitorare quindi i pazienti attraverso l'interfaccia del, del medico che è il Doctor Covid. Eh, è necessario quindi eh, rispondere in un questionario iniziale e poi eh, registrare giorno per giorno i parametri. Eh, è un'applicazione alla quale accede anche la piattaforma dell'ASL e che viene utilizzata anche per telemonitorare i pazienti positivi eh, che sono diciamo, eh, in isolamento domiciliare. E l'app Immuni, che è praticamente l'app a livello nazionale, che consente diciamo, di eh, tracciare poi i contatti nel momento in cui si scopre la positività. Garantiscono entrambe l'anonimato, quindi eh, per la legge della privacy garantiscono diciamo, eh, la riservatezza dei dati. Mi <ride> Allora, eh, buonasera a tutti eh, ci sono un pochino di problemi tecnici con il collegamento, soprattutto con, eh, con Antonella quindi insomma dobbiamo un pochino eh, rimediare e la domanda che comunque Antonella stava per porre era come avviene la presa in carico dell'asintomatico e del pauci sintomatico? Sempre rivolta alle, alle dottoresse. Allora, il pauci sintomatico è la persona che eh, in presenza di sintomi e eh, dubbi. Eh, praticamente le, eh, il medico si appresta a eh, intanto cominciare ad, eh, a, ad isolare e, eh, se possibile, a testare. Eh, con un test rapido eh, nel paucisintomatico il test rapido si può fare eh, presto in maniera tale da eventualmente indirizzarlo subito ad un, eh, ad un molecolare e il molecolare positivo apre la strada della malattia e quindi del, dell'isolamento e quindi della terapia che va fatta a domicilio seguita dal eh, medico di, eh, di famiglia con, eh, controlli periodici di tamponi eh, molecolari. Okay? Eh, spesso nei pazienti positivi possiamo trovare il paucisintomatico: può anche non eh, dover fare nessuna terapia a seconda del tipo di sintomo. L'asintomatico non la fa mai la, la, la terapia. E quei sintomatici più importanti più fragili eh, nella nostra azienda eh, abbiamo la possibilità di seguirli con il, telemoni con il telemonitoraggio praticamente eh, l'azienda la, mette a disposizione per le persone che chiaramente sono in grado di utilizzare questi dispositivi eh, un saturimetro eh, che è collegato con una centrale eh, gli infermieri eh, dove vengono registrate queste misurazioni e eh, registrate e elaborate con il supporto eventualmente anche dello specialista eh, pneumologo in maniera tale da individuare quei casi eh, più a rischio che possono eh, necessitare di un intervento magari anche eh, di un accesso in ospedale che alcune volte può significare andare a verificare con un attacco e lasciarli eh, eh, per continuare il loro percorso terapeutico oppure riportarli a casa. In questo modo di fatto molte persone hanno potuto evitare di arrivare a casi eh, estremi di eh, compromissione polmonare e, e quindi a un monitoraggio sul territorio. L'applicazione il, ehm, il, il, Lazio Doctor Covid spesso non è... Eh, quando noi proviamo a dirlo al, ai pazienti non è che viene tanto recepita sembra quasi un giochetto no? sembra quasi eh, qualcosa che eh, si può fare e non si può fare di fatto è importante farla perché eh, è un monitoraggio noi non possiamo telefonare tutti i giorni alle persone eh, ma tutti i giorni dobbiamo non è che possiamo, dobbiamo avere la, eh, in mano la situazione eh, delle, dei nostri pazienti sotto l'aspetto clinico e cioè dobbiamo sapere la pressione, la temperatura, la saturazione, la frequenza cardiaca, la sintomatologia riportate nell'ambito della, della giornata. Questo eh, avere un contatto a tu per tu con ogni persona diventa difficile, anche se spesso lo facciamo comunque perché i dispositivi che abbiamo adesso per, per fortuna ci permettono di, eh, di essere più diretti con le persone, ma c'è anche in questo modo anche un controllo anche da parte della centrale. Sì. Eh, per cui e quella registrazione non viene vista solo da noi medici ma viene vista anche da una centrale e quindi quei parametri hanno un valore clinico cioè possono essere rossi per significare che è molto grave Pu può essere arancione per significare che è una situazione a rischio e verde sia invece è una situazione tranquilla quindi è un modo le persone devono capire che quello è un modo per sentirsi protetti, per sentirsi controllati, anche se noi non vediamo chi ci sta eh, controllando, chi ci sta seguendo. È come avere tanti medici che da, da punti diversi però di fatto stanno lavorando per noi e ci controllano. E, e anche questo è un modo di eh, collaborare, tutto sommato, è la collaborazione che noi chiediamo ai cittadini, quella cioè di aderire a queste eh, misure sanitarie permettendoci, eh, tutto sommato, di lavorare meglio per, per la loro salute. Quindi un'adesione completa alle indicazioni sanitarie significa rispettare quello che ci è stato detto nei comportamenti per isolamento fiduciario o altrimenti quarantena. Eh, voi medici distribuite comunque un vatemecum, no? Che... Eh, centellina un po' tutte quante le cose a cui bisogna tenersi, ma eh, sarebbe opportuno che tutti quanti eh, avessimo anche questa app, Dottor Covid, che praticamente ci permette di auto-monitorarci quotidianamente, perché così siamo responsabili noi ogni giorno di controllare i nostri parametri della febbre, eh, eh, della dell'ossigeno eh, stiamo parlando di positivi però eh. me... stiamo parlando sì, di sì sì sì no no stiamo parlando Oggi di, persone, persone certo, certo, di quarantena, non il cittadino che è al di fuori di questa condizione diciamo che l'app dottor covid permette di monitorare a distanza eh, il cittadino che sta appunto uh, in quarantena o isolamento fiduciario, insomma che si trova in questa condizione di eh, dover eh, eh, non potersi muovere ma comunque dover avere un contatto diretto eh, col personale medico, infermieristico e quant'altro perché mi sembra poi che la stessa app Doctor Covid permetta anche di attivare direttamente eh, il servizio di emergenza 118 qualora eh, no, ci siano dei parametri che siano talmente eh, diciamo appunto codice rosso per cui è, è, è effettivamente necessario eh, muoversi eh, con, eh, con, con, con urgenza e, eh, mi sembra che ci sia anche eh, o, oltre appunto a questo eh, servizio che eh, ripeto eh, viene appunto prenotato dai medici ed è attivo oh, tre volte a settimana eh, come drive in siano stati allocati nell'ospedale di cori anche eh, dei posti letto post Covid. ecco che in che cosa consistono questi questi posti letto e, e quale tipo di accudimento eh, hanno le persone allora ehm, ci sono quattro posti dedicati a una degenza ordinaria post-covid. Quindi pazienti che hanno superato la fase acuta presso strutture ospedaliere più grandi e comunque si sono negativizzati e in quel caso vengono ripetuti due tamponi nell'arco di 48-72 ore possono essere trasferiti e presi in carico presso l'ospedale di comunità dove c'è una degenza infermieristica con diciamo, la eh, supervisione dei medici poi, del pronto soccorso oppure dei medici che vengono direttamente contattati eh, del eh, presidio ospedaliero di Latina. È chiaro che al momento a Cori ci sono due posti post-covid occupati da pazienti che sono pazienti eh, dei medici di famiglia di Cori, quindi che hanno superato la fase acuta Adesso sono stabili, presentano esiti delle polmoniti eh, classiche, quindi bilaterali del eh, COVID e eh, sono stati quindi accettati, accolti eh, all'interno del, del reparto di degenza, della UDI, dell'ospedale di comunità. Vengono chiaramente monitorati e eh, vengono gestiti perché comunque Cori eh, da sempre eh, offre eh, la possibilità di gestione dei pazienti cronici, in questo caso. Eh, dei pazienti che hanno necessità di fare una convalescenza quindi un periodo passerella prima di rientrare diciamo al proprio domicilio, perché gli esiti comunque delle polmoniti sono abbastanza eh, invalidanti. Quindi si tratta di, di posti letto eh, che ospitano persone che sono diventate negative al Covid ma hanno necessità eh, di essere ancora assistite, sia dal punto di vista medico, sia dal punto di vista infermieristico, perché comunque diciamo, la loro eh, condizione non è ancora tale eh, per essere tranquilli per tornare, eh, per tornare a casa. Eh, a, a questo punto, eh, non so se eh, sia il dire che Lina... Eh, vogliono aggiungere eh, alle cose che noi abbiamo chiesto eh, altro che ci possa essere eh, che ci possa essere sfuggito eh, se non vi viene in questo momento altro da aggiungere passerei la parola a paolo placidi che eh, attualmente eh, si occupa eh, del servizio di prevenzione e di tracciamento della ASL Roma 6 eh, proprio in qualità eh, professionale eh, Paolo, Paolo ha dato la propria disponibilità eh, in quanto eh, ormai da due anni eh, è interessato alle attività eh, di tutela eh, e partecipa attivamente alle attività di tutela ehm, eh, dei servizi per la salute insieme al comitato civico Uh, di Cori e credo che la sua esperienza in questa attività uh, di, di contact tracing uh, sia uh, importante e, e ci possa spiegare che cos'è questo lavoro di tracciabilità proprio per capire uh, l'importanza di dover ricostruire le relazioni tra le persone per capire questo virus, eh, come si diffonde e anche insomma la fatica di un lavoro di ricostruzione a posteriori nel momento in cui la persona è, è positiva. Quindi ti passerei la parola Paolo se eh, apri il microfono. Salve, ciao, ciao. Allora... Uh, Correggiamo, non sono un responsabile del SISP magari, eh, sono soltanto un uh, dipendente, sto facendo la mia attività a livello del SISP. Il SISP non è altro che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che è un, la, in pratica, la, la, la, la, la struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione dell'ASRE, che è all'interno dell'ASRE, e si occupa naturalmente della prevenzione della salute la tutela della salute e della collettività sia sotto tutti gli aspetti anche per la salubrità degli ambienti eccetera che cura tutto l'aspetto della vita nell'ambito della pandemia da, da dove è SARS-CoV-2 naturalmente la, la funzione del SISP è legata soprattutto sia alla funzione di formazione informazione mh, controllo, vigilanza eh, assistenza eh, insieme a, ad altre strutture come i medici di medicina generale, eccetera eccetera noi andiamo soprattutto per quanto riguarda un'attività di contact tracing, andiamo ad effettuare delle interviste attraverso le quali noi cerchiamo di individuare quali sono le, le, le modalità con le quali questo virus si, si, si trasmette da persona a persona. E eh, sappiamo tutti che la modalità di contagio per quanto riguarda il sars cov 2 è legata soprattutto alla diffusione di droplet e aerosol che eh, da una persona infetta verso una persona eh, ricettiva nelle sue vicinanze. La, il discorso della eh, prevenzione di questo contagio eh, è un discorso appunto di sanità pubblica. E può essere effettuato, possiamo dire, in pratica attraverso due azioni fondamentali. Una che è il tracciamento, come abbiamo visto, attraverso i tamponi, il contact tracing e quindi l'individuazione di tutte le persone che sono state a contatto con, eh, con la persona infetta e quindi valutare e isolarle dal, dal resto della volatilità, e l'applicazione delle app immuni. Ed un altro fattore importante per quanto riguarda la prevenzione è soprattutto il distanziamento, eh, distanziamento eh, tra soggetti, eh, tra di loro, un distanziamento individuale eh, e fisico tra persone, che permette naturalmente al soggetto di non essere investito dal, dalla carica virale, eh, espulsa attraverso la, la parola o il respiro dal, dal probabile infetto e, ehm, e l'uso corretto dei dispositivi di protezione che tutti quanti ci suggeriscono. Uno dei, dei, dei presidi fondamentali eh, che deve essere utilizzato ed è fondamentale per eh, abbassare eh, o comunque ridurre al minimo la possibilità di, di infettarsi l'uso della mascherina. Mascherina che comunque deve essere correttamente indossata, altrimenti avremo... Eh, è come non indossarla in pratica. Eh, abbiamo tre tipi fondamentali di mascherine utilizzabili. Le mascherine di comunità, che sono le tipiche mascherine di stoffa, utilizzate all'esterno e non hanno nessuna... hanno pochissima possibilità di filtrare. Eh, l'aria. Il, eh, il, eh, Poi abbiamo la mascherina chirurgica, la mascherina chirurgica che invece ha un buon eh, valore di isolamento, ma è, eh, ed è quella caratteristica che vediamo nelle filmate eccetera, eh, di IAR, eh, è quella che si indossa naturalmente nell'attività eh, nell anche chirurgica e la modalità con cui questa mascherina deve essere indossata è, deve essere una modalità precisa. Innanzitutto deve essere indossata sopra le orecchie, sopra il naso, chiudendo eh, precisamente il, eh, il nasello, e sotto il mento. Mantenuta in questa maniera, ci permette di mh, abbassare notevolmente la carica virale che è un possibile positivo può eh, trasmetterci mai toccare, evitare di, di toccare la mascherina davanti perché comunque nel momento in cui la tocco se eh, ci possiamo contaminare le mani e quindi una volta portata agli occhi eh, possiamo contaminarci e infettarci e eh, inoltre eh, la mascherina chirurgica una cosa fondamentale che dobbiamo eh, conoscere è il fatto che la mascherina chirurgica è una mascherina che protegge gli altri e non protegge noi stessi. Eh, protegge gli altri perché, comunque, trattiene le nostre emissioni respiratorie, ma non riesce a eh, far filtrare l'aria dall'esterno. Per cui la, la possibilità di infettare noi altri è ridotta del circa il 95%, ma gli altri possono comunque infettare noi, anche se relativamente in modalità molto bassa, circa il 20%. Un altro tipo di mascherina che ha una invece resistenza, una modalità di eh, isolamento ma maggiore è la cosiddetta FP2-FP3. FP2-FP3 che va indossata sempre nella stessa maniera, sopra il naso e sotto il mento, ma ha la capacità di eh, filtrare l'aria in maniera sia in entrata che in uscita, quindi è protettiva per noi e protettiva per gli altri per circa il 90-95%. Oltre all'utilizzo della mascherina, un altro mezzo di prevenzione che possiamo conoscere è soprattutto l'igiene delle mani. Importantissima anche questa, eh, che può essere effettuata sia attraverso il lavaggio costante delle mani nelle situazioni più disparate, che possono essere dal momento in cui tocco dei soldi, al momento in cui eh, tocco la mascherina eh, e tolgo la mascherina, nel momento in cui tocco una persona a me prossima, eh, occasionalmente posso toccare materiale che può essere stato contaminato dal, da una persona vicina. E eh, soprattutto la, eh, la reazione dei locali in cui siamo eh, soggiorniamo per più di eh, qualche tempo. In genere, soprattutto adesso che è il periodo invernale e molti di noi della collettività Amici, cioè ci ritroviamo in ambienti chiusi. L'uso delle mascherine, la reazione dei locali ogni 15 minuti, tenere le finestre aperte, far circolare aria, evitare di toccarci e di assembrarci in maniera eh, forte, è l'unica maniera per poter abbassare la probabilità di contagiarci in questa maniera. Soprattutto nel, nella, nei giovani, noi siamo una comunità abbastanza piccola e comunque la possibilità di incontrarci e di eh, essere vicini è molto più facile che non dalle altre parti. Soprattutto il contesto amicale ci fa abbassare il nostro livello di attenzione e di eh, guardia rispetto alla possibilità di contagiarci. Eh, è facilissimo che mh, mh, possa supporre, proprio perché è un mio amico, di conoscere tutto quello che abbia fatto anche tre giorni prima, il che non è vero mi fa abbassare la guardia posso, mi posso scendere la mascherina, posso toccarlo, posso scambiare la sigaretta posso dargli un pezzo di pizza che sto mangiando perché me la chiede e quindi è, sono quelle le occasioni nelle quali è molto, molto probabile che eh, ci si possa contagiare a vicenda. Eh, questo contagio a livello amicale eccetera, poi viene poi trascinato all'interno delle famiglie e eh, come sappiamo e come le dottoresse sanno benissimo, oggi come adesso, eh, adesso, come adesso eh, riscontriamo che la, mh, la maggior parte dei contagi che avvengono sono soprattutto in ambito familiare portato dall'esterno verso l'interno che va a colpire in maggior misura le persone più anziane con effetti a volte molto molto importanti eh, nel mio caso eh, come operatore che fa le interviste mi accorgo quotidianamente giornalmente che eh, nell'ambito delle, delle interviste che conduco alla fine eh, mh, la maggior parte delle volte eh, il contagio viene dall'esterno dall'ambito eh, dall lavorativo dall'ambito amicale poi viene portato all'interno e il, la persona che maggiormente viene colpita in forma eh, grave o eh, severa sono soprattutto le persone anziane che risiedono all'interno dei dubbi familiari o che vengono contattate dai, dalle persone che vanno all'esterno e eh, sono quelli che poi hanno i maggiori disagi e le maggiori conseguenze nel momento in cui vengono contagiati e quindi Paolo uh, mi chiedevo proprio per eh, avere una maggiore attenzione verso gli anziani e le persone fragili eh, che magari hanno altre patologie eh, e appunto non vorremmo che gli arrivasse anche il Covid chi se ne occupa? I familiari e proprio in funzione preventiva quali sono eh, le misure a cui si debbono, eh, come dire, eh, sottoporre proprio per eh, eh, cautelarli dalla possibilità eh, di essere infettati da, da questo covid. Cioè, io presumo che, eh, che ne so, avendo io nella mia casa una persona anziana, ultra novantenne, eh, che magari non è chissà quali patologie abbia, però... Uh, se magari io vado, uh, vado, vado in giro frequentemente eccetera eccetera posso incautamente eh, come dire diventare magari sono un asintomatico incautamente posso uh, infettare appunto la persona cara che, che ho a casa allora eh, appunto Devo continuamente prestare attenzione a lavarmi le mani ogni volta che devo avere un contatto con questa persona, insomma. Eh, in questo caso, soprattutto adesso che si avvicinano le feste natalizie, è un, una situazione molto, molto problematica questa. Eh, nel senso che, comunque, soprattutto la eh, possibilità di mh, avere contatti con le persone più anziane che non si vedono così frequentemente eccetera, esempio lo scambio di auguri eccetera, è, una, è un, un elemento particolarmente eh, problematico in questo periodo e per quanto riguarda gli anziani l'unica maniera per poter eh, evitare o comunque abbassare la probabilità di contagio è eh, evitare il più possibile di contattarli nel caso, eh, nel caso se uno vuole effettivamente eh, o ha la necessità di eh, essere vicino a loro. Eh, è l'adozione della mascherina sia per chi eh, mh, lo visita, ma anche incitare la persona anziana ad indossarla nel momento in cui ci si, si avvicina: nel senso che, comunque, anche l'anziano deve indossare la mascherina, oltre che chi lo va a visitare prima di toccarlo, o comunque di entrare in contatto con lui. Se bisogna entrare in contatto con lui lavarsi e igienizzarsi bene le mani per un minuto lavandole con acqua a sapone o per 30 secondi utilizzando il, la, la soluzione idroalcolica la, la soluzione idroalcolica. Eh, non eh, evitare appunto di essere eh, si riesco a toccarlo eh, nel caso di utilizzare dei guanti che poi vengono comunque smaltiti nel, nei rifiuti e eh, adottare le, le le normali altre condizioni di tutela che possono essere quelle del distanziamento e la reazione del locale nella quale si soggiorna e mentre per chi se ne occupa diciamo per persone anziane invece che hanno disabilità e quindi hanno accanto a loro uh, delle persone che si occupano anche della loro igiene personale eh, in, In questo, questo caso insomma do dobbiamo ribadire misure che sono affini a quelle sanitarie che si praticano e... nelle strutture ospedaliere. E sì, quindi... sì, sì, comunque utilizzare dei, dei, dei camici, comunque sempre la mascherina, lavarsi prima e dopo di aver toccato il, il soggetto, eh, invogliare l'anziano il il, stesso a disinfettarsi le mani e a lavarsi le mani costantemente ogni volta che tocca materiali che non sono di suo uso comune eh, o che sono stati eh, contaminati da altre persone, utilizzate le normali eh, situazioni eh, precauzioni igieniche del caso. E se si è costretti ai servizi igienici, riguardo a persone eh, eh, che sono, sono allettate, che hanno necessità di essere aiutati anche nei servizi igienici di utilizzare comunque oltre alla mascherina anche degli oggetti di rivestimento che possono essere per tutelarsi essi stessi dalla, dalla possibilità di contatto e di contagio. Um... Oh, me, mentre per diciamo, per gli adolescenti in questo periodo di, di, di festività, per giovani adolescenti, ci mm, e... <ride> può. Mettiamoci questa benedetta mascherina nella maniera dovuta mettiamoci la mascherina nella maniera dovuta e la... evitiamo assembramenti e stiamo eh, nel caso all'aperto non luoghi chiusi e cerchiamo di allontanarci il più possibile areare nel caso i locali se soggiorniamo in locali insieme sempre con mascherina Areando i locali e stando a debita distanza adottando tutte le misure di di allontanamento e non abbassare mai la guardia nel momento in cui eh, si è a contatto soprattutto con gli amici. Certo, perché sono proprio le situazioni amicali e familiari, ripetiamo che sono quelle in cui si, si abbassa un po' la guardia, perché dice, ci conosciamo, siamo tra noi, ma il Covid si intrufola diciamo nella nostra eh, quotidianità eh, amicale e familiare e ne approfitta quindi non, no, non consentiamo gli dovremmo a partire dalla, dalla considerazione che ognuno di noi può essere un potenziale eh, infetto un potenziale contatto certo e quindi la massima respons... quindi la massima responsabilità anche tra, tra i giovani gli adolescenti eh, i ragazzi nella consapevolezza insomma, che eh, eh, il bene più caro eh, sono i loro cari a casa insomma, non voglio ripetere le cose eh, e quindi pensando, pensando a loro portare una mascherina lavarsi le mani non aggregarsi eh, tutti quanti insieme soprattutto non aggregarsi in luoghi chiusi eh, è una delle cautele fondamentali, soprattutto in questo periodo oh, di, di festività. Eh, va detto anche che in questo periodo di, di, di festività, eh, a livello governativo, eh, sono state eh, date delle indicazioni ben precise eh, per evitare eh, eh, aggregazioni di persone, e nell'attuale ehm, eh, decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, eh, per eh, il periodo della, della festività, eh, si dice che non, non possono andare più di eh, due persone eh, a trovare eh, una, una famiglia o un'altra un persona. Qu questa cosa, che insomma, può sembrare a noi che abbiamo una tradizione. Eh, di festività in cui si, si riuniscono uh, famiglie allargate può sembrare una mossa insomma, eh, cattiva, cinica ma eh, invece dobbiamo vederla uh, proprio nel lato positivo cioè eh, meno ci aggreghiamo e più salvaguardiamo uh, le persone più fragili eh, a cui eh, vogliamo bene quindi la festività di questo... Eh, di, di, questo, di questo Natale sarà una festività in cui invitiamo tutti quanti a salutarci da lontano, magari eh, aiutando oh, le, le persone anziane a utilizzare questi strumenti che stiamo utilizzando eh, noi adesso. Insomma, può essere un, un nuovo modo per restare. Eh, per restare vicini eh, alle persone a cui vogliamo bene senza eh, essere eh, noi portatori di, di contagio e quindi eh, mh, fargli eh, del male. E io a questo proposito delle, mh, appunto, delle indicazioni eh, governative sotto queste festività eh, chiederei al Sindaco oh, di ehm, appunto, dirci quali sono le indicazioni eh, che eh, avrà la, la Polizia Municipale per quanto riguarda diciamo, mh, le, le situazioni di aggregazione che, che non debbono avvenire, ma insomma eh, ci saranno delle indicazioni che, che verranno date dal, eh, dal sindaco in ottemperanza di, eh, di questo DPCM, probabilmente ci sarà anche la vigilanza non solo della Guardia Municipale ma anche da parte delle altre forze dell'ordine come i Carabinieri e eh, la Forestale e eh, appunto Mauro se puoi darci eh, indicazioni eh, nello specifico, e soprattutto mh, far capire che c'è anche un regime sanzionatorio se non si rispettano oh, le regole che sono state date per questo periodo, devi accendere il microfono, Mauro, per cortesia. Il microfono okay. si è acceso. Mi ti, ti sentiamo vai esattamente, esattamente così antonella proprio per questo domani alle 11 è stato ho convocato il COC sanitario dove partecipano oltre ai vigili urbani del comune di cori partecipano anche i carabinieri di cori la protezione civile di cori e eh, la guardia forestale di cori proprio per coordinare Ehm, i controlli sul territorio durante le eh, festività natalizie come già hai anticipato sarà un, un Natale diverso rispetto a tutti gli altri sicuramente sarà un Natale che ricorderemo eh, per, tutta, per tutta la vita però eh, dobbiamo assolutamente attenerci a quanto disposto dalle eh, regole governative quindi ehm, il classico Natale che conosciamo eh, non potrà eh, presentarsi quest'anno, quindi piccolissime piccole visite eh, ai, nostri, ai nostri familiari. Eh, non vi nego la mia preoccupazione, alla domanda se sono preoccupato, sì, sono preoccupato. Mi preoccupano sia i giorni festivi che vanno dalla, dalla vigilia a Santo Stefano, ma sono anche e soprattutto preoccupato per la fine dell'anno, perché anche quello sarà un giorno dove l'attenzione dovrà essere massima. E, e Quindi sin da ora comunico a tutti i giovani, a tutte eh, insomma, le persone che, che, che, che hanno anche quella piccolissima intenzione di... di eh, vedersi con i propri amici di eh, assolutamente non pensare a questa, a questa idea, perché il rischio, il rischio di un contagio in questi giorni è altissimo. Il governo eh, ha constatato questa pericolosità e ha emesso dei provvedimenti proprio per evitare, evitare il, il contatto appunto, tra le persone, quindi limitarlo il più possibile. Vigili, carabinieri, protezione civile, guardia forestale, eh, eh, ovviamente si organizzeranno in modo tale da non lasciare il territorio scoperto. Quindi le ore notturne saranno maggiormente controllate dai carabinieri, mentre le ore diurne ovviamente vigili urbani e anche grazie all'ausilio della protezione civile verrà, verrà mantenuta sotto controllo ma più che ovviamente i controlli devono esserci e ci saranno, ma io mi faccio appello soprattutto alla responsabilità delle persone, e quindi ad una responsabilità anche di carattere culturale, perché in questo periodo soprattutto questo ci può salvare, cioè, Quindi evitare, evitare di eh, creare grandi assembramenti, quindi eh, le, le, le, le classiche scene di Natale, quest'anno ovviamente dimentichiamole così come i festeggiamenti del, del capodanno. E, e quindi su questo non posso che eh, cercare di catturare eh, l'attenzione di tutta affinché queste regole vengano rispettate. Non rispettare queste regole significa che eh, le conseguenze possono essere ancora più dure di quelle che stiamo vivendo in questi giorni. Ripeto, Cori ha numeri che debbono essere eh, attenzionati, numeri che, che vengono anche eh, dal luogo in cui viviamo. Cioè, non dimentichiamo che Cori si trova eh, al centro di, di, di, di, di, di centri urbani importanti Aprilia e mi riferisco ovviamente ad Aprilia, Cisterna e Latina. Le tre città che sono eh, state particolarmente colpite da questo virus. E I cittadini di Cori con questi tre centri urbani hanno rapporti intensi di diversa natura lavorativa, sociale, istituzionale. E quindi anche i numeri di Cori sono anche legati a questa situazione, cioè il nord pontino è stato colpito più degli altri. E Cori avendo questi rapporti con, ripeto, con Latina, Cisterna, D'Aprilia, purtroppo, purtroppo ha fatto registrare un numero elevato di, di positivi. Ripeto, detto questo, eh, le misure di prevenzione sono state benissimo spiegate da voi, da Paolo, da, eh, dalle dottoresse, eh, Elvira Elina. e Lina, io non posso che concludere veramente fac facendo un appello a tutta la cittadinanza, soprattutto a quella più giovane, di eh, mantenere altissima l'attenzione. Ognuno di noi può essere un potenziale positivo e quindi può essere un potenziale strumento di, di contagio siamo attenti per la nostra salute ma soprattutto per quella degli altri e soprattutto delle persone più fragili allora ehm, abbiamo dato anche uno spazio per eh, alcune domande che ci sono arrivate eh, da facebook dalle persone che ci stanno seguendo in diretta eh, una persona ci chiede di spiegare la differenza tra 10 e 14 giorni di quarantena. Ok, allora il ehm, DPCM, il decreto al quale noi facciamo riferimento in questo periodo, stabilisce che la quarantena può essere di 10 giorni se il tampone viene fatto in decima giornata. E in decima non può essere la nona, non può essere l'ottava, ok? E deve chiaramente essere eh, eh, riferito, eh, registrato dal CISP, quindi da una struttura che si interfaccia con il CISP e il Medico di Medicina Generale è, è, è una di queste perché noi registriamo. E il nostro tampone va direttamente al SISPE. In un certo qual senso noi siamo la longa manus del SISPE sul territorio. Ok, 14 giorni invece senza eh, necessità di fare il tampone. E lo dicevo pure prima: è vero che si può uscire anche eh, in quattordicesima giornata dalla quarantena senza fare il tampone, ma le indicazioni che abbiamo in generale come eh, dipartimento è quello di evitare che, esca, che escano persone senza essere tamponate dalla quarantena. Visto eh, il numero elevato di asintomatici, preferiamo fare dei tamponi in più che i in meno. Eh, Un'altra domanda, eh, ci dicono, chi viola la quarantena è perseguibile penalmente? Eh, sì, eh, insomma a questo punto no, no, eh, Paolo prenditi la parola e accenditi il microfono. Paolo, okay. sì, allora guarda, eh, il discorso del, della quarantena e dell'isolamento viene comunque comunicato, come diceva la dottoressa. Nel momento in cui viene eh, un soggetto viene messo in quarantena o in isolamento viene comunicato al SISPI, al SIST che viene registrato eh, su una piattaforma sia aziendale che regionale, alla quale hanno accesso sia gli organi eh, di polizia giudiziaria che carabinieri, eccetera. Per cui nel momento in cui eh, una persona può essere viene beccata <ride> fuori dalla quarantena eh, Può rischiare eh, molto, eh, una denuncia di, eh, adesso non mi ricordo. Eh, di, di, di, certo, una denuncia penale eh, perché comunque sia diventa come, come se, se, com di, se compisse, diciamo, una strage, poi se, se, se vogliamo, però eh. eh, eh. sicuramente c'era eh, la comunicazione degli organi giudiziari, quindi comunque c'è il controllo anche da parte degli organi giudiziari. E quindi sarebbe responsabile di epidemia colposa, credo che questo sì. sia il sì. reato. Può essere, sì, essere accusato di epidemia. E quindi diciamo, è una cosa abbastanza pesante, rilevabile appunto penalmente, la violazione della quarantena, quindi e tutti quanti insomma, adopriamo responsabilità eh, nell'ambito di questa... Eh, di questa pandemia la massima responsabilità sia se eh, appunto nella nostra quotidianità normale di cittadini che non stanno male sia nel caso che siamo male e siamo eh, positivi al covid l'attenzione massima eh, che dobbiamo avere nel rispetto eh, appunto delle regole che ci vengono dato è una cautela in primo luogo per noi ma anche per tutti quanti i nostri, eh, i nostri cari il nostro comportamento responsabile può salvaguardare tante vite umane e questo ce lo dobbiamo come dire, eh, mettere in testa ogni, ogni leggerezza che compiamo può andare a discapito eh, di persone fragili che possono appunto, che possono lasciarci la vita quindi questo eh, diciamo, nessuno di noi eh, lo vuole e quindi massima attenzione e, ehm, e responsabilità. Eh, e appunto per stare vicini e, alle persone, avere massima attenzione e anche ehm, responsabilità, eh, in chiusura diciamo di, ehm, eh, di questo incontro, ehm, io spendo alcune parole eh, rispetto all'attività eh, posta in essere eh, dalla protezione civile in collaborazione eh, con il comune di Cori, con le Caritas, che eh, in questi giorni si stanno adoperando eh, per eh, le famiglie che sono purtroppo eh, in condizioni di, di necessità a causa eh, della pandemia, che comunque ha inciso sulle attività eh, lavorative eh, di tante persone e quindi eh, c'è la protezione civile che è attiva eh, con eh, il banco alimentare e chi ne ha bisogno può eh, accedere eh, a questo servizio anche tramite i servizi sociali eh, del comune e così come è attivo oltre che un banco alimentare eh, un eh, banco farmaceutico eh, e cioè la possibilità per chi eh, è in condizioni eh, economiche eh, difficili eh, segnalando anche ai propri medici eh, di famiglia eh, la possibilità eh, ad accedere a questi farmaci eh, quota parte da banco che vengono raccolti da volontari eh, ogni mese di febbraio e questa settimana il banco farmaceutico ormai viene svolta eh, già da due anni anche, ehm, anche a Cori eh, e ehm, oltre alla possibilità appunto di, di, di rivolgersi eh, appunto ai servizi sociali eh, perché per accedere eh, a, questi, a questi farmaci e ai propri medici eh, è, è possibile eh, diciamo, contattare eh, anche eh, la stessa associazione Poligonal che nel sito Open Cori eh, mette a disposizione delle FAC a cui i cittadini possono accedere e quindi in maniera magari riservata, e poi li eh, rigiriamo comunque ai servizi sociali e eh, alla protezione civile. Eh, diciamo che mi piacerebbe anche eh, diciamo, concludere eh, questa iniziativa parlando. Eh, di che cosa ci possiamo aspettare come servizi sanitari eh, per il nuovo anno presso l'ospedale di eh, comunità di Cori perché comunque eh, oltre appunto a questa pandemia eh, noi abbiamo una popolazione anziana, una popolazione che ha eh, appunto situazioni di eh, cronicità che debbono essere prese in carico e l'opportunità che questa presa in carico avvenga nel territorio, eh, insomma crediamo fermamente eh, che eh, sia, ah, come dire, ridisegnare eh, un po' i servizi eh, sanitari eh, che finora ah, si sono concentrati eh, altrove, quindi se potete anticipare che cosa come, come medici di medicina generale che cosa ci possiamo aspettare nel nuovo anno uh, nella struttura ospedaliera e anche come noi cittadini possiamo sostenervi nel eh, come dire, potenziare servizi che servono a queste eh, categorie di persone che sono gli anziani, i fragili, coloro che hanno delle disabilità. Allora, anche qui la medicina generale prende una parte attiva in realtà già preso perché già eh, è partito diciamo il programma con la gestione dei cronici presso le UCP attraverso i PDTA eh, in particolare per il progetto più vita che ci permette di gestire sia i pazienti diabetici che i pazienti con bronchite cronica quindi con la possibilità di organizzare tutto il percorso diagnostico e terapeutico direttamente eh, qui presso diciamo l'ospedale di comunità seguiti direttamente da noi medici di famiglia in stretta collaborazione con gli specialisti. Questo proprio perché eh, per eh, diciamo potenziare la medicina del territorio e soprattutto eh, garantire ai pazienti cronici il maggior tempo liberi da malattia, quindi da malattia acuta che comporta un'ospedalizzazione. ospedalizzazione. Ecco perché è importante quindi la possibilità di aprire percorsi diagnostici e terapeutici anche presso l'ospedale di comunità. Noi speriamo diciamo, di eh, riuscire a, a riaprire qualche servizio attraverso diciamo, la collaborazione del, dell'azienda e noi ce la stiamo mettendo tutta diciamo, sia eh, in questo periodo che comunque ci vede eh, partecipi a, a, tutto, a, diciamo, a, pieno, a pieno ritmo e soprattutto in campo. Eh, sperando ecco che eh, continua questo ruolo attivo a questo punto insomma ringraziamo eh, non so Elvira se vuoi aggiungere ancora qualcosa anche te sul tema della telemedicina no io volevo ritornare un po' eh, il discorso della telemedicina è un discorso eh, che è in progetto ancora sappiamo poco noi medici di, di famiglia delle, della telemedicina se ne parla vedremo prossimamente in che modo eh, verremo coinvolti volevo invece dire eh, una cosa ritornando un attimo indietro eh, forse in questo periodo eh, eh, le persone si sono sentite negate un po l'accesso eh, al medico eh, un po una riflessione per tutti è quella che vorrei fare eh, noi lavoriamo eh, tutti i giorni e incessantemente mh, come prima e sicuramente molto più di prima e è cambiato il modo eh, nel senso che non abbiamo più eh, il contatto eh, diretto dobbiamo utilizzare degli strumenti eh, diversi e il rapporto interpersonale se chiaramente si è ridotto si sono modificate altre cose e, mh, vorrei un attimo portare le persone a riflettere su una cosa però eh, eh, ogni qualvolta abbiamo, e questo è il periodo in cui probabilmente si verificheranno situazioni di questo genere ancora di più rispetto a quanto è stato finora, ci si manifestino eh, quei sintomi che sembrano stupidi, sciocchi, perché ho preso freddo, perché ehm, ho preso una corrente, il raffreddore, ma io sono stata sempre a casa, eh, non ha avuto contatto con nessuno e quindi magari pensiamo di portarci all'ambulatorio di medicina generale noi vi preghiamo preghiamo proprio le persone passiamo attraverso il telefono dateci modo di fare il triage e le valutazioni perché la visita non la neghiamo a nessuno quando è una visita sicura sicura sia per la persona che si porta a visita sia per il medico che visita che poi dovrà visitare altre persone sia per l'ambiente nel quale si svolge la visita quindi noi ci siamo però permetteteci di eh, rispettare eh, queste regole che significa poi alla fine eh, aiutare tutti perché se noi diventiamo dei diffusori di malattia diventiamo pericolosissimi Fateci fare il filtro, ok? Quindi meno autogestione perché a noi capita di sentire, eh, ma io ho solo questo e che fai? Non mi visiti. Noi non neghiamo nulla a nessuno, ci siamo per tutti, però lo vogliamo fare in sicurezza, in sicurezza per le, il paziente, per noi e per gli altri pazienti che in quel momento non ci sono ma che sono dietro alle nostre spalle. Quindi è fondamentale diciamo filtrare anche negli studi medici. Cioè, negli studi medici possono avvenire gli assembramenti se non viene messo un filtro, no? Quegli assembramenti che diciamo che non debbono avvenire altrove, non possiamo far sì che avvengano nelle, nelle strutture sanitarie, negli ambulatori medici, ma metterei anche nelle farmacie e quant'altro. Perché l'assembramento adesso si è filtrato. È la presenza del sintomo deve essere filtrato dal medico di medicina generale. Cioè certo. il sintomo va valutato da noi, e poi noi abbiamo modo di dire come e quando accedere. Ok, quindi ridiamo centralità al medico di medicina generale per quanto riguarda appunto uh, la gestione delle persone malate. e e eh, eh, eh, le persone malate debbono eh, oggi affidarsi ai medici tramite eh, diciamo così screening telefonico in primo luogo quindi chi ha bisogno del medico faccia uso del telefono anche perché voglio dire eh, il medico eh, eh, voglio dire anche se doveste essere impegnati il medico prima o poi vi richiamerà quindi eh, eh, diciamo a tutte quante le persone appunto di eh, che ci sono medici i nostri medici di famiglia sono impegnati in questa lotta questa pandemia, così come sono impegnati a prendersi carico eh, delle diverse malattie che ognuno di noi può avere, è cambiato semplicemente eh, anche in questo caso la possibilità del contatto diretto viene filtrato, ma viene filtrato giustamente in una funzione eh, preventiva e precauzionale per tutti quanti, eh, per tutti quanti noi. E, allora a questo punto se nessun altro di voi ha cose da precisare puntualizzazioni, cose che ci sono eh, così, che ci sono venute in mente all'ultimo istante di questo collegamento, siamo perfettamente nei tempi Quindi, che ci... Siamo, eh, Antonella, ricordi anche ricordare in questa sede che sul sito internet è presente il modulo per fare la richiesta dei buoni, dei buoni spesa quindi se andiamo sul sito ci sono tutte le indicazioni eccetera eccetera insomma allora eh, ribadiamo che tutte quante le persone che si trovino eh, in situazioni di necessità eh, possono oh, appunto trovare eh, assistenza anche da parte dei servizi sociali indicazioni per quanto riguarda eh, i buoni spesa eh, c'è la possibilità di accedere al, al Banco Alimentare, al Banco Farmaceutico, dico, sempre tramite eh, servizi sociali e eh, protezione civile, e ehm, come ultima cosa, come Poligonal, noi abbiamo un sito in cui tentiamo oh, di mettere informazioni aggiornate eh, su, sui servizi eh, che ci sono ehm, per la comunità, eh, sia in occasione di questa pandemia ma anche eh, per, eh, per altre eh, possibilità e che sempre come Poligonal eh, gestiamo un canale Telegram che si chiama Albo Pop in cui ci sono gli atti, tutti gli atti dell'amministrazione comunale eh, che possono essere visionati da chiunque e ehm, oltre agli atti dell'amministrazione comunale vengono pubblicate eh, informazioni eh, di servizio eh, a cui tutti quanti potete accedere. Avrete per esempio la sintesi eh, del, delle, appunto, delle, mh, eh, del DPCM eh, di Natale e eh, quindi mh, avete un punto di, di riferimento eh, che è accessibile da parte di tutti quanti i cittadini. Eh, quindi cogliamo eh, l'aspetto positivo di istituzioni eh, medici di medicina generale e eh, cittadinanza attiva che eh, diciamo, muovendosi eh, per il fine comune di eh, migliorare eh, per quanto possibile anche in queste condizioni le, la vita dei cittadini possano mettersi insieme e eh, costruire anche un futuro migliore che oggi cominciamo a intravedere con i servizi che dal nuovo anno eh, partiranno nell'ospedale di comunità ringraziamo tutti quanti i presenti ehm, Elvira Lina, eh, Paolo Uh, Mauro, vi chiamo tutti quanti per nome perché siamo uh, una comunità e ci conosciamo uh, tutti quanti e insomma tutti insieme non possiamo che augurare a tutti i nostri concittadini um, il miglior Natale possibile, uh, un Natale di, di qualità insomma di rapporti intensi con le persone magari con le quali appunto eh, conviviamo tutti i giorni, ma eh, in questa eh, giornata di festività abbiamo il tempo di soffermarci, eh, tra di noi su cose che magari non ci non eravamo mai eh, soffermati e quindi abbiate cure in questo Natale eh, di... Avere la maggior cura, il miglior pranzo possibile per le poche persone che sono con voi, le migliori cose possibili e ci li auguriamo tutti quanti e che il nuovo anno insomma, ci porti, ci porti la possibilità di uscire fuori da questa pandemia e eh, affrontare tutto nel migliore dei modi. Grazie a tutti. Arrivederci.